Uh, uh, uh, uh, uh, uh. vi ricordate questa telecamera dove noi filmavamo i nostri video per eh, i nostri ricordi i nostri bambini a fine anni 90 inizio 2000 ve lo ricordate? sì perché in questa telecamera noi facevamo i registi e registravamo su queste cassettine qui ovviamente queste cassettine qui noi non possiamo più utilizzarle perché non abbiamo dispositivi adatti perché ad oggi abbiamo gli smartphone, abbiamo i sistemi software, quindi tutto è digitalizzato. Ad oggi noi possiamo utilizzare questo come? Utilizzando l'accessorio che ho fatto il video qualche tempo fa, la USB convertitore eh, di VHS, infatti vi faccio vedere questa qui eh, dove abbiamo fatto l'ultimo video, vi lascio la scritta qui sopra, se voi cliccate la scritta vi porta al video su questa Uh, questo video qua dove convertiamo le cassette VHS in file Ma prima di ogni cosa vorrei chiedervi di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace qui sotto Così da poter sostenere il canale e poter portare altri contenuti molto importanti tutto gratuito eh, ma se volete offrirmi un caffè vi lascio il QR qui, qui sotto, qui da qualche parte il QR o il link in descrizione per potermi offrire un caffè eh, utilizzando Paypal Non sapete utilizzare Paypal? Paypal potete avere un account, un vostro portafoglio digitale per poter pagare le cose online in maniera del tutto sicura Vi lascio anche qui sopra il link di come poter fare un account Paypal ma ritorniamo a noi quindi ad oggi in questo video vedremo come eh, registrare queste cassette nei nostri file quindi venite con me e vi faccio vedere Ebbene, tutto quello che dovete fare come vi ho detto è avere la vostra telecamera e andare ad aprire qui in questi punti qua dove ci sono i connettori le porte di entrata e uscita eh, ovviamente vi servirà il vostro eh, il vostro cavetto che ve lo faccio vedere il cavetto eh, della telecamera dove da una parte avrete l'entrata per la telecamera per la telecamerina e dall'altra parte avete i tre RCA quindi gli RCA sarebbero eh, audio destro, audio sinistro questi due bianco e rosso in genere e il giallo è sempre la sorgente video quindi questo qua vi servirà basta fare basta infilare questo qui nella vostra telecamera infatti vi faccio vedere qua basta infilare questo qui ok e dall'altro lato prendere la nostra convertitore la nostra chiavetta convertitore e mettere negli stessi colori quindi audio mettiamo anche l'altro audio L'altro parte video, lato video, ok, e così facendo abbiamo la nostra chiavetta convertitore. Eccolo qua. Semplicemente non dobbiamo fare altro che andarlo a mettere nel nostro computer nella porta USB. Quindi andare a metterlo di lì. Una volta infilato la USB, cosa dobbiamo fare? Andiamo a aprire il programma OBS. Vi faccio vedere ok allora una volta aperto il vostro programma OBS che vi lascerò il link qui sotto in descrizione eh, oppure andate su google e scrivete OBS e fate il download e vi caricherà questo programma, in questo programma qui è molto utile perché noi praticamente andiamo a, a impostare il video dobbiamo andare su scene trovate scene qui fate più io al momento ce l'ho già però datelo ok quindi qui sopra avete la vostra scena creata le fonti dovete andare su più il dispositivo di cattura datelo ok poi vi porterà questa finestrella qui eh, datelo ok al momento che avete questa parte qui dovete andare dispositivo e cercare la vostra, il vostro dispositivo quindi a questo caso av2 usb scusate Facendo così, noi adesso andiamo ad accendere la telecamera, lei si accenderà ed ecco che avremo già attivato il video, diamo l'ok okay. e qui vi creerà questa roba qua, vi faccio vedere bene, vi creerà questa robetta qui anche perché è piccolo ovviamente il video è un video non in risoluzione quindi noi andiamo ad ampliare un po', mettiamolo almeno un po' nel centro, ok e in questo caso abbiamo la sorgente video. Nel caso che eh, dovete inserire anche l'audio, ovviamente eh, cliccate sul tasto più, dispositivo cattura l'audio in entrata e scegliete l'audio dispositivo, quindi in questo caso AV2USB. Allora, tutto quello che dobbiamo fare adesso è fare play nella nostra telecamera, come vedete. Io adesso in questo caso non, non ho messo la, la cassetta, però come vedete si vede. La telecamera semplicemente bisogna andare su avvia registrazione se fate avvia registrazione lui vi salverà quel file voi avviate come vedete qui la registrazione è partita rec se volete fermarla ovviamente fate termina registrazione e in questo caso lui me lo andrà a salvare ecco ce l'abbiamo qua che l'ho salvata do il play e io vedrò il video che ho registrato molto semplicemente quindi mi raccomando non perdete i vostri amati video eh, perché sono molto importanti È sempre bello vedere quando eravamo piccoli oppure i nostri figli quando erano piccoli ed è molto molto bello eh, tenerli nella nostra memoria attraverso questi software che sono molto utili eh, nella tecnologia perché la tecnologia, se usata bene, è una cosa positiva, ma se usata bene, mi raccomando. Quindi, detto ciò, io vi saluto, mi, mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto e se volete offrirmi un caffè, non, avete, non dovete fare altro che eh, scansionare il QR oppure andare a cliccare nel link in descrizione e mi offrirete un caffè. Semplicemente eh, sarebbe un supporto per sostenere eh, questo canale in modo da poter portare altri contenuti, perché l'unico obiettivo che ho per questo canale è aiutare voi, persone che magari non sanno molto di tecnologia, a poter utilizzare la tecnologia in maniera semplice, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video, ciao!